Mi sento un pugile suonato, io conosco molto bene Napoli, ci ho vissuto per pezzi e nonostante tutto, ho letto tanto, tantissimo, Saviano eccetera, nonostante tutto cose del genere sono ancora inimmaginabili perché poi una cosa è leggere un pezzo di Saviano, leggere quando capita un, un articolo su un giornale, un conto invece sentire delle persone più o meno coinvolte raccontare una storia con una direttezza, con un coinvolgimento di questo tipo, quindi mi sento un, un pugile suonato per questo, non riesco, non riesco a trovare dei riferimenti. Questo spettacolo è, secondo me è stato uno spettacolo straordinario, veramente un, un pugno nello stomaco, vedere l'impegno sociale di questi ragazzi che attraverso il teatro vogliono far conoscere una realtà che è una realtà durissima, che evidentemente sentirla raccontare eh, sui giornali eccetera non fa lo stesso effetto. Questi ragazzi sono ragazzi straordinari e credo che sia, lo spettacolo è toccante, veramente intenso e credo che sia dovere di tutti noi dargli una mano e contribuire in qualsiasi maniera a portare avanti il loro progetto. Fare antimafia al sud, fare antimafia a Napoli deve essere una cosa molto difficile e richiede un impegno sociale molto alto. E è molto più difficile che non fare l'antimafia a Bologna o in Emilia. Per cui credo che il loro progetto debba essere assolutamente aiutato e io penso che lo farò sicuramente.